Il nostro viaggio prosegue nella dimensione dei sogni e delle magie e dei profumi onirico. Andiamo a Firenze, siamo nel periodo del Rinascimento, sempre nella corte di Lorenzo il Magnifico, e stiamo entrando in comunicazione con un grande personaggio, un grande pittore del passato italiano, Alessandro Botticelli. Entriamo con lui agli uffizi a respirare l'aria del suo grandissimo quadro, l'allegoria della nascita della primavera conosciuto come la primavera. Ora però vi racconto un'antichissima storia. In antichità la Dea Flora, depositaria del Giardino degli Dei, chiamato Giardino degli Espedi secondo l'antica religione pagana greca, lei era la depositaria del giardino, ma ancora non era incinta e non aveva ancora partorito la primavera. A un certo punto nella scena, come nel quadro che rappresenta Sandro Botticelli, irrompe un semidio del vento dell'Ovest, capriccioso, dispettoso, freddo e caldo, che si chiama Zefiro e con passo veloce passa attraverso lei, la ingravida, e lei partorisce questo bouquet primaverile che è proprio la nascita della primavera. Questo profumo ricalca questo odore carnale e sensuale della nascita della primavera di Botticelli. In fase iniziale abbiamo questo galbano con questo pepe rosa che rende molto briosa l'aria che si respira davanti al grande capolavoro negli uffizi. Il cuore è uno dei cuori più romantici della linea, è anche il più femminile. Tuberosa, Lang e Gardegna. Il finale è un finale sempre pudré e legnoso per cesellare questa grande opera olfattiva ispirata ad Alessandro Botticelli.